Eccoci alla location. Cosa ne pensi? La location sembra interessante. Ma i fiori finti? Io di no. Muoviti cretino, entra in casa, dai. Tieni la Le tagliatelle sono buone, ma servizio da rivedere Ma rivedere cosa? Mangia sta zitto dai Oh Il letto è stato fatto alla perfezione Ma adesso voglio controllare una cosa Sono curioso oh lo sapevo lo sapevo manca il topper ma come si fa ve lo dico sempre i dettagli sono fondamentali ma sei completamente scemo? avevo appena rifatto il letto questo servizio sembra ottimo ma meriterà il mio bonus di 5 punti? Quali 5 punti? Adesso te la scordi fino a Natale. Ma aspetta, dove vai? Manca ancora il mio voto. Posso confermare o ribaltare la situazione?